L'Attino esce battuto di misura da Volta Mantovana in gara 1 di finale. Dolce Amaro KO, dolce perché le rosso sono riuscite a recuperare due volte lo svantaggio, Amaro perché, proprio al conquistato tie-break, il nettissimo doppio vantaggio di più 5, 7 a 2, 11 a 6, sembrava garantire il successo in rimonta che le ragazze di D'Amico avrebbero meritato, senza nulla togliere, sia chiaro, alla forza delle virgiliane guidate dall'ottima Giroldi, ex teatina in regia e dal quartetto composto da Tosi Cop. Ferrarini Boninsegna. Impresa complessa ma le nostre, trascinate da una strepitosa Zingoni, ben affiancata dalla Spicocchi nonché dalla solita coppia Longobardi-Lestini, erano riuscite a realizzare il colpo corsaro dopo un quarto set in sofferenza vinto 23. Poi la luce spenta all'improvviso con una progressiva risalita delle Lombarde dal 6 a 11 al 12 a 11 con un parziale in negativo di 0 a 6, fino al cedimento di coda che verga il 3 a 2 delle Mantovane. Domenica prossima il ritorno per. Per il gran finale, la 2 attende l'occasione forse irripetibile. Le bimbe del Press Papa puntano al 3-0-3-1 per ottenere il passaporto e concludere una stagione in ogni caso fantastica. Il 3-2 porterebbe le formazioni al Golden Set, quello decisivo, uno solo. Meglio non pensarci, ci sarebbe da restare stecchiti. E allora, tutte concentrate sulla partenza, vincere la prima frazione potrebbe dare la spinta giusta. Le potenzialità ci sono tutte per guardare le avversarie in modo definitivo dall'altino verso il basso